Perché siamo piccoli. Per questo come decíamos, no tenemos que ver el hecho de que somos pequeños. La Biblia dice que no dobbiamo disprezzare i giorni dei piccoli inizi. La Biblia dice que no tenemos que disprezare los días de los pequeños inicios. Perché tutto quello che è grande inizia con qualcosa di piccolo. Perché tutto lo grande empieza con qualcosa di piccolo. Ricordo, per esempio, quando noi stavamo eh, nel primo negozio di un centro commerciale Recuerdo cuando estábamos en, un pequeño, en el primer negocio de un centro comercial. Abrimos, Abrimos este negocio grande. Arribaba casi a 1800 metros. Era casi unos 1800 metros. Habíamos un montón de gente que trabajaba. Teníamos mucha gente que trabajaba. Pero el pensiero andaba cuando habíamos iniciado con un negocio pequeño. Pero siempre pensábamos en cuando empezamos con un negocio pequeño. Es que nada inicia grande. Porque nada empieza grande tutto inizia con qualcosa di piccolo tutto inizia con qualcosa di però l'unica maniera che noi andiamo per andare verso la benedizione pero la única que tenemos para ir hacia la è non guardare alla nostra condizione, es non condizione ma guardare alle sue promesse pero a sus perché se noi guardiamo alla nostra condizione, si condizione allora le cose diventano impossibili Las cosas se le cose diventano difficili se però se noi guardiamo alle sue promesse allora le cose diventano reali. Le cose si diventano reali. E si, si realizzano. Perciò questa mattina vogliamo parlare di come arrivare alla nostra benedizione. Però stamattina parlare di come arrivare alla nostra benedizione. Perché quest'anno è l'anno dell'espansione, non ce lo dimentichiamo. Perché noi non dimentichiamo che questo anno sia l'anno dell'espansione. Espansione quindi nel naturale, nello spirituale. Espansione nello naturale e nello spirituale. Espansione in ogni area. En cada área. Pero affinché questa espansione deve avvenire? Pero para que esto pase. Dobbiamo togliere cose sbagliate dal nostro cuore. Tenemos quitar cosas malas de nuestro corazón. Dobbiamo imparare a vivere una vita che non sia una vita tiepida con Dio. Dobbiamo que a vivere una vida que non sia una vida de Tibia. Tibia. Tibia con Dios. Ascoltare l'influenza delle cose sbagliate del mondo. Y no la de lo malo del mundo, ma guardare alle promesse che Dio ci ha dato. Per mirare le promesse che Dio ci Amen. Perché se la finiamo di guardare la nostra condizione, si de mirar condizione e iniziamo a guardare le promesse, las promesas, vamos a mirar las promesas, allora riusciremo a trovare la benedizione che Dio ha preparato per noi. Ahí vamos a encontrar la bendición que Dios preparó para nosotros. Amén. Voy a leer Lucas capítulo 5. Queremos leer Lucas capítulo 5. Dal verso 1 al verso 11. Del versículo 1 al 11. Le oh, aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que le, lo desviase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como se suele hablar, dijo Simón, tira alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron una gran multitud de pescado, que su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo a Simón Pedro, le derribó las de rodillas a Jesús, diciendo: Aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacob y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a la tierra los barcos, dejándolo todos, le siguieron. En el versículo 4 Jesús dice... En el versículo 4 Jesús dice... Prendete el largo y calate las redes para pescar. Tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Imaginad después que no habían preso nada toda la noche. Imaginad después de no haber tomado nada en toda la noche. Cuando se pesca a la noche, no de día. Que se, se pesca por la noche, no el día e all'improvviso tu devi riuscire a pescare di giorno e devi salire a pescare di giorno se Pedro avesse voluto guardare le circostanze intorno a lui se Pietro avessi ammirato le circostanze al redor di lui avessi avuto detto Signore avessi avuto detto il Signore però non abbiamo pescato nulla non abbiamo pescato nulla e non è notte, adesso è giorno e non è notte, ora è giorno e di giorno non si pesca e di giorno non si pesca Avrebbe potuto dire a Gesù. potuto a Gesù. Però Gesù, tu sei un falegname. Però Gesù, tu sei un carpintero. Come vuoi insegnare a me che sono pescatore a pescare? Come quieres insegnarmi a me che sono pescatore di pescare? Però Pietro non guardò tutte le circostanze. le lo... circostanze. Ma ascoltò la parola del Signore. Però ascoltò la parola del Signore. E si è mosso secondo quello che diceva la parola del Signore. Se vogliamo realizzare le benedizioni della nostra vita. Della nostra vita dobbiamo iniziare a non guardare le cose eh, dal punto di vista naturale. Ma iniziare a vedere da un punto di vista spirituale. a da un punto di vista spirituale. Porque hay cosas alrededor de nosotros que con los ojos no puedes ver. Si se abrieron nuestros ojos espirituales, en este momento, en esta, stanza, en momento, en esta habitación, veríamos ángeles alrededor a nosotros. Pero también demonios que tratan de atacarnos. E gli angeli che ci difendono perché c'è una guerra spirituale perché c'è una guerra spirituale e la stessa cosa che a Eliseo è lo stesso che le a Eliseo ci fu una guerra fra i re di Siria e Israele tra il re di Siria e Israele, e quindi il re di Siria ogni volta voleva andare ad attaccare Israele da un punto particolare e il re di Siria cada vez attaccava Israele da un punto differente, di, però, quando arrivava lì. Quando arrivava lì, già c'era l'esercito che lo stava aspettando. Già stava l'esercito E quindi cercava un'altra strada. E altro cammino. E arrivava lì e lì. E l'esercito era lì ad aspettarlo. E l'esercito stava sperando. A tal punto che il re di Siria si iniziò ad arrabbiare. Hasta che il re si è perché dice ci devono stare delle spie in mezzo a noi perché dice tiene che avere spie uh, entro a noi come fanno a sapere il punto da dove noi dobbiamo attaccare come possono sapere hasta donde tenemos che attaccare e quindi gli dissero e le dijeron no rei non ci sono le spie Noi hay spias rei però in israele c'è un profeta Israele hai un profeta che fa conoscere al re di Israele che le dice al re di anche le parole che tu dici nella tua camera da letto a tua moglie. Hasta le parole che tu tua abitazione con tua esposa. E quindi il re cosa fa? Prepara un esercito per andare a prendere un uomo. E il re prepara un esercito per matare un uomo. Immagina un esercito intero. Imagínense un esercito entero per andare a uccidere un uomo. Per un uomo. Y sucede esta cosa. Y pasa esto. Segundo de Reyes, capítulo 6. Versículo del 15 al 17. Versículo del 15 al 17. ¿Sí? Okay. <coughs> y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, era aquel ejército que tenía cercado a la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, Señor mío, ¿Qué haremos? Y él dijo, No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Ruegote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cioè immagina il servo di Eliseo immagina il La mattina apre le porte La mattina apre le porte Per far entrare il sole Per entra il sole E fuori dalla casa un esercito E fuori sua casa vede un esercito E tutti quanti che sono lì per uccidere al, al suo padrone al eh, su Immagina la paura immagina il miedo però Eliseo lì, bello, riposato sulla sedia dormendo Però Eliseo lì, stava estirato nella la silla, dormendo Vabbè, signore, fagli vedere come stanno veramente le cose Bueno, signore, insegnale come stanno le cose Apri gli occhi perché lui possa vedere le cose dello Spirito apri gli occhi per che lui possa vedere le cose del Spirito E all'improvviso il servo vede E repente il servo ve E c'erano cavalli di fuoco, carri di fuoco da ogni parte il problema non è che il servo era cieco. Il problema non è che il servo era cieco. Ma non riusciva a vedere le cose spirituali. Però non poteva vedere le cose spirituali. Alla stessa maniera. stessa maniera. Molti di noi oggi. hanno gli occhi aperti. occhi aperti. Però non vedono Tiene le cose spirituali. Però non vedono le cose spirituali. Però se tu inizi a vedere le cose con gli occhi spirituali... Però se inizi a vedere le cose con occhi spirituali... Allora inizierai a vedere che quelli che sono con noi sono più forti di quelli che sono con noi. a vedere che Amen. Amen. Stavo raccontando in questi giorni ad una sorella. E stavo raccontando in questi giorni una hermana, di un pastore che stava nel letto dormendo la notte. E all'improvviso sente un rumore strano. E sente un ruido raro. Uah, uah, E quindi accende la luce. E accende la luce. E al fianco al letto c'è un demonio bruttissimo che lo guarda e fa. E accende la luce, al lato sua campo, è un demonio molto feo che ha detto todo... E quindi lui lo guarda e, e lo mira. Ah, sei tu. Ah, eri tu. Vabbè, vattene, vattene, vattene, perché mi hai svegliato? Ma vede, perché mi E si gira dall'altra parte e si mette a dormire. E si gira dall'altro <ride> lato e si può dormire. Dice perché questo? Perché il diavolo non ci può toccare. Perché il diavolo non ci può toccare. Intorno a noi ci sono eserciti di angeli che ci proteggono e combattono contro il diavolo. E quando diavolo. noi iniziamo a vedere le cose dal punto di vista spirituale e quando iniziamo a vedere le cose dal punto di vista spirituale allora inizieremo a capire come funziona il mondo spirituale empezzeremo a come funziona il mondo spirituale i ciechi sono delle persone che hanno tanti problemi Quando tu sono persone che hanno problemi quando tu vedi un cieco un ciego, una persona non che è nata cieca ma magari che ci è diventata non una persona che nació cieca ma che si è volviò così sí. Tu vedi che deve, eh, le persone che lavorano con i ciechi devono fare un grande lavoro las que con los que hacer un gran perché, perché i, ciechi i ciechi hanno paura perché hanno paura di muoversi. Miedo de muoversi hanno paura di cadere miedo de caer. hanno paura di quello che non vedono miedo de lo que non ven. perché sono ciechi e quindi la, il primo lavoro che fanno le persone che assistono i ciechi pues hacen las assistono a los è aiutarli ad avere fiducia in loro stessi e aiutarli a che tengano confianza in loro mismos a vincere la paura a, el miedo. a vincere il timore a vincere il timore e oggi noi dobbiamo fare un lavoro con i ciechi spirituali y que hacer un con los perché vincono la paura Para que ganen el miedo. perché vincono il timore Para que ganen el temor. perché sì fuori di noi fuori da noi c'è un esercito che fuori di noi c'è un esercito. pero quelli que con sono più forti con nosotros son más fuertes de los que noi con el mundo pero muchas veces hay temor. porque no podemos entender las cosas que no vemos. muchas veces no podemos ver la promesa de Dios. y si tu non la ves, no la, no la realizas. Cuando Dios, habló Abraham, Cuando Dios le ad a Abraham, dice, de montaña, dijo de subir a una montaña y dice, y dice: "Mira, hasta donde llegue tu mirada, esa será la tierra que te voy a dar. Si, tú lo, puedes ver, a partir, si lo puedes ver, te pertenece. Igualmente en las cosas espirituales. Y lo, es lo espiritual. si tú lo puoi vedere, eh, si puedes verlo, allora è però quando c'è paura, c'è timore, Però quando hai miedo e temor, le cose spirituali non riesci a vederle. La cosa, non, puoi le cose non puoi vedere come Dio ti può portare da zero all'abbondanza. Non, all non puoi vedere come Dio ti può portare da una prigione ad essere il viceré di Egitto. Non, non puoi vedere come il, il... Dio ti può portare a essere un prigioniero al re di Egitto. Non puoi vedere come Dio ti può far restituire tutto quello che, che hai perso. Non puoi vedere come Dio ti può dare una seconda opportunità. Però oggi Dio ci sta dicendo. Sta dicendo che dobbiamo prendere il largo, come disse Gesù a Pietro. Che dobbiamo in alta mar perché Dio ci ha preparato le benedizioni che ha per noi perché Dio già ha preparato le benedizioni per noi e Dio vuole lavorare sulla nostra vita e Dio vuole lavorare sulla nostra vita affinché non siamo più ciechi perché non siamo ciechi ma iniziamo a vedere le cose dal punto di vista spirituale perché possiamo vedere le cose dal punto di vista spirituale affinché questa cecità se ne vada per che questo esta... ser ciego se vaya. dobbiamo fare alcune cose tenemos che fare alcune cose la prima cosa che dobbiamo fare que que hacer, dobbiamo togliere il cuore dalle cose del mondo. Dobbiamo fare il corazone dalle cose del mondo. Parlando sempre della storia di Abramo, parlando della storia di Abramo. Abramo è dovuto uscire da Ur dei Caldei. Abramo è dovuto uscire da Ur dei Caldei. E Ur dei Caldei era un paese di idolatria. E Ur de Galdei era un paese di idolatria. E quando lui è uscito, Abramo era idolatra. E quando è salito Abramo era un idolatra. Pero Dios, le en Génesis, 12, Pero Dios le dijo en Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al 3: Empero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte, e, y, e, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. E saranno vendite in te tutte le famiglie della terra. Cioè finché Abramo rimaneva ad Ur del Caldei. Non poteva essere benedetto. Non poteva essere benedetto. Se tu vivi nell'idolatria, non puoi essere benedetto. Non puoi essere benedetto. E l'idolatria non è soltanto la statua della Vergine. E non è solo la statua della Virgen, Oppure di un santo cattolico. O di un santo cattolico. O di un idolo eh, pagano. O un idolo pagano. No, l'idolatria è tutto quello che nel nostro cuore viene prima di Dio la è tutto quello che nel nostro corazón viene antes di Dio può essere un lavoro un lavoro possono essere i figli los hijos, o, la o la famiglia può essere il sogno del successo può essere un sogno di éxito. può essere qualunque cosa che tu metti davanti al Signore può essere qualche cosa che tu pongas davanti al del Signore e la prima cosa che Dio ti dice, lo que Dios te dice come dice Abramo devi uscire da un decaldè devi devi lasciare tutte quelle cose della vita que dejar todas esas cosas de la vida. che ti prendono il cuore que il corazón. che tu vivi con passione. Que vives con passione ma che non sono Dio Pero que non son Dios. per alcuni l'idolatria può essere una macchina per alcuni può un coche per alcuni l'idolatria può essere avere un Ferrari qualunque cosa nel tuo cuore eh, prima di Dio può essere una idolatria. cosa in che antes idolatria. I vestiti, Los vestidos, le borse. Bolsos, molte donne sono vanitose son, uh, vanidosas, vanidosas, e amano apparire aman più che Dio. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo togliere queste cose vane del mondo dal nostro cuore. Por eso lo che dobbiamo fare è quitar queste cose vane dal nostro E la seconda cosa e lo è non essere tiepidi. Es Quando Abramo salì da Urdegaldei. Ur de Galdei era insieme con la famiglia. Con su familia, e si fermò ad Aran. Y a Aran. E ad Aran. suo padre morì. Y Aran, suo padre, murió. Il padre, Il padre morì a metà del cammino. Però quello che Dio, Però che Dio sta dicendo è che noi non ci possiamo fermare a metà del cammino. Non a metà del cammino. Ma dobbiamo continuare ad andare avanti. avanti. Se tu ti fermi nel deserto, te paras nel deserto, non arriverai mai nella terra promessa. arriverai terra promettida non puoi essere tiepido non puoi essere tibio a Dio non piacciono i tiepidi a Dio non le gustano i tibios ah va bene io vado in chiesa bueno, però poi faccio la mia vita però mia vita però poi dopo faccio i miei peccati però i miei peccati però tanto Dio lo sa alla fine che io lo voglio bene Alla fine Dio sa che lo chiedo. però io voglio fare quello che è la mia vita però io voglio fare la mia vita ah sono giovane e voglio divertirmi alla discoteca ah sì, se Juan voglio andare alla discoteca sì, sí, eh, ho accettato Gesù nel mio cuore sì, sí, ho accettato Gesù nel mio cuore ho iniziato a togliere le cose dal mio cuore e si è a quitarle le cose dal mio cuore però non tutto però non tutto sono fermo al 50% mi quedo al 50% sono fermo a metà del cammino mi quedo a metà del camino. e sfortunatamente oggi molte chiese desafortunadamente hoy muchas iglesias. Tienen creyentes parados a mitad del camino. Già hanno creduto en el Señor Jesús. Ya vienen a la iglesia. Ma non lo stanno servendo. Pero no lo están sirviendo. No tienen una intimidad con Dios. Non hanno una relazione con Dio. No tienen una relación con Dios. Hanno una chiesa. Tienen una iglesia. Hanno una religione. Tienen una religión. Pero no un Señor. Non hanno un padrone. No, padrón. Non hanno un amigo. No tienen un amigo. Sono fermi a metà del cammino. Sono Dios parados a metà del cammino. E Dio aveva preparato per Abramo cosas grandes de gli aveva preparato per Abramo cose grandi. Abramo, Di Abramo si, si sarebbe detto che lui era un profeta. Si era un profeta. Dios le che preparado era gli aveva preparato prosperità. Dios le había preparado prosperidad. Dios le había preparado un buen nombre. Un buen nombre. Abundancia. Lo habría hecho diventare padre de multitudes. Pero tutto questo non poteva accadere? Pero todo esto no podía pasar. Fino a quando lui rimaneva Hasta que él se quedaba tibio. Y si tú realmente quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Non puoi No puedes ser tibio. Devi uscire da Tienes que salir de Arand. Come fai a sapere quando sei uscito da Aran? Come quando da Quando vivi con una fede ferma e stabile. Quando con una fede e stabile. Quando stai facendo un percorso di crescita con il Signore. Quando stai facendo un percorso di crescimento con il Signore. Non sei perfetto. Non eri perfetto. Però ogni giorno stai lavorando per migliorare. Però ogni giorno sta lavorando per migliorare. Ogni giorno sei lì a leggere la Bibbia, a pregare. Adesso stai lì leggendo la Bibbia e orando. Stai dedicando del tempo per ascoltare Dio affinché Dio ti parli. Stai dedicando del tempo per ascoltare Dio, per che Dio ti hable. E si vede che sei diverso. E si vede che eri differente. La gente inizia a riconoscere che in te c'è una luce diversa. La gente reconoce che in te è no una luce differente. Stai già superando la metà del camino. Stai superando la metà del cammino. Però poi viene terzo ostacolo. il terzo ostacolo. Quello che per Abramo fu l'ot. Lo che per Abramo l'ot. Voi sapete che ogni nome nella Bibbia ha un significato. E l'ot significa velo. Abramo aveva superato Aran. Abram había sub... había Aran. Però per arrivare alla benedizione. Però per arrivare alla benedizione. Doveva togliere il velo. Tenía que Dio gli disse che lui non doveva portarsi dietro Lot. E Dio gli diceva che lui non poteva che givarsi dietro l'otto. Però lui si portò dietro Lot. Però se lo givò. E arrivarono ad un punto che iniziarono i suoi pastori a litigare con i pastori di Lot. E girarono a un punto che i pastori, i suoi pastori, con i lot si pelearono. E quindi alla fine furono, si dovettero separare. E alla fine dovevano che separarsi. Lot se, le verso Sodoma, Lot se fue a Sodoma y Abraham, se le sobre y Abraham se fue a las montañas. Pero es proprio allí, que cuando, lui se Lot, Pero es allí cuando él se separa de Lot que, Dio parla de que Dios le habla a Abraham. Génesis capítulo, capítulo 13, versículo del 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el alquilón» y al mediodía y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre y haré tu simiente como el polvo de la tierra que si alguno podrá contar el polvo de la tierra también tu simiente será contada miren como dice en el 14 el eterno lo dice de Abraham y Jehová dijo a Abraham que se lui, después que Lot se apartó de él fin que Lot era con él con él. Dio non poteva parlare di questa promessa ad Abramo. No Adesso gli dice alza i tuoi occhi e guarda. Dice, alza mira. Perché non c'era più il velo. No velo. Dato che Lot se ne era andato, Lot ido, il velo si era tolto. Si Adesso Dio dice ad Abramo guarda. Dice, Abra, mira. Quello che tu vedi io te lo darò. Lo i lot rappresentano le persone carnali. Carnales, le persone che non hanno fede. Le persone che non hanno fede. Che ti scoraggiano. Che ti desanimano. E che non ti fanno vedere la promessa che Dio ti ha dato. E che non ti possono vedere la promessa che Dio ti ha dato. Sono quelle persone che tu dovresti convertire a Dio. Sono le persone che dovresti convertire a Dio. O avvicinare ancora di più a Dio. O accercare più a Dio. Però sono quelle che invece ti allontanano da Dio. Però sono quelle che ti allecano da Dio. Tu vai da loro per cercare di avvicinarli di più a Dio. Tu vas para más a Dios. E loro invece ti allontanano. Ellos ah, ma perché tu credi ancora in Dio? Ah, perché tu non credi in Dio? Queste cose sono antiche. Esas cosas son ah, vedi, a questo fratello gli è successo questo. A questa hermano le pasó esto. A questa sorella gli è successo questo. A questa hermano le ha fatto questo. Ah, vedi che allora tu credi ancora in questo Dio. E tu non credi in Dio. E ti scoraggiano. Ti disanimano. Sono quei fratelli carnali. Carnales, dove tu ti vuoi santificare. E, santificar. e loro dicono, ah ma tu sei scemo, sei tonto. E se tu eres tonto Perché non venga tu a peccare? Perché non peccas con noi? Ah, vai a fare adulterio anche tu. Vai a Vieni con noi a ballare alla discoteca. discoteca. Andiamoci a pregare. Sono fratelli. Sono hermanos. Ma sono carnali. Però sono carnali. Non è che tutti quelli che vengono in Chiesa appartengono a Dio. Non tutti quelli che vengono alla Chiesa le appartengono a Dio. Ma solo quelli che vivono una vita con Dio sono figli di Dio. Però solo quelli che vivono una vita con Dio sono hijos di Dio. E quindi Abramo dovette separarsi da Lot. E Abramo dovrebbe separarsi da Lot. Per iniziare a vedere le cose spirituali pues per iniziare a vedere le cose spirituali quindi tu ti devi separare dall'influenza delle persone carnali per iniziare a vedere le cose spirituali per iniziare a vedere lo spirituali okay. però non finisce qua no termina perché Abramo è arrivato a un punto dove aveva le promesse dove aveva le promesse vedeva le promesse Veía las ma vedeva anche un'altra cosa però anche cosa Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 Versículo 1 y versículo 2 <coughs> Versículo 1 y, Dios, y 2 Después de esas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande Y respondió Abraham, Señor Jehová ¿qué me, has dar, ¿Qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es de Damacén Elisér Elisér il di Che cosa era successo? Che vi è passato? Dio gli aveva fatto le promesse. Le dado promesas. Dio le aveva dato promesse. Lui le aveva viste. E lo aveva visto. Però stava piangendo nella sua tenda. Però stava giorando nella sua tenda. Perché stava piangendo nella tenda? Perché stava giorno nella tenda? Perché diceva Sì Signore tu mi hai fatto le promesse. Perché dice, Signore, tu mi hai la promessa? Mi hai fatto prosperare, sono benedetto. Mi hai esiste prosperare, mi stai benedetto. Però tutta questa promessa e questa benedizione. Però tutta questa promessa e questa vendizione. Perché se non ho figli? Perché se non tengo io? Lui piangeva perché vedeva la sua condizione. Y veía su condizione. Vedeva che ormai aveva più di 90 anni. Vedeva che già aveva più di 90 anni. Aveva le promesse. Tenía las e diceva: Però come si possono più realizzare? Ho cioè, 90 anni. Dice: so, Però come posso realizzarle? Ho 90 anni. Mia moglie ormai c'è cioè, il ciclo, già, cioè ha perso il ciclo, è menopausa è già da tanti anni. Mi mujer ya está in desde años. E queste promesse non si sono viste. E queste promesse non si sono viste. Quando potrò vedere questa promessa realizzata? Questa promessa realizzata? Non ho figli. No tengo hijos. Il mio erede sarà un uomo di Damasco che manco si conosce lì. E lì era lì che piangeva. E lì allora stava llorando. E Dio gli deve parlare. E Dio gli ha chiesto E dice, esce fuori dalla tenda. Dice, sale tu Inizia a guardare le stelle. Mira las Conta le stelle se le puoi contare. Conta las, las si contar. Così Contas. sarà la tua discendenza. Assista la tua Se noi non saliamo dalla nostra condizione, saliamo da nostra condizione e non iniziamo a guardare le stelle e non miriamo le stelle resteremo lì depressi nos ahí deprimidos. abbiamo avuto tante promesse nella Bibbia abbiamo avuto tante promesse dalle parole profetiche de las Ed ecco che a un certo punto iniziamo anche a vederle nello spirito en este punto a ver en el però finché rimarremo a guardare la nostra condizione intorno a noi Pero nos de nosotros, resteremo lì depressi a piangere nos ahí a la pastora prima ci parlava di David la pastora prima ci no parlava di David Davide era lì con le pecore. Edì stava con le sue Era considerato l'ultimo della famiglia. Era l'ultimo della famiglia. Nessuno lo voleva bene, era disprezzato. Quiere, era basso di statura. Era bajito también. lo chiamavano Davido Curt. Lo chiamavano Davide il Pecchegno. Era piccolo. Era piccolo. Quando arrivò il profeta per ungere un re quando arrivò il profeta per un re. Ah, lì c'era il primo fratello, alto, forte. Lì il primo in mano, alto, forte. E poi c'era il secondo, sempre alto, un po' meno forte. E il secondo, sempre alto, però un po' meno forte. E poi c'era il terzo, che già iniziava ad essere un'altezza normale. E il terzo, che già era un altro normale. Poi c'era il quarto, che era un pochino più bassino e secco. E il quarto era un po' più bajito. Sempre si se andava peggiorando. Sempre si se andava peggiorando. Però quello che Dio aveva scelto... Però quello che Dio aveva scelto... Era lo scarto. Era la... la lo so lo, lo il lo mi state comprendendo? lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo so la so lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo so lo famiglia lo so lo so lo so lo so lo al eterno. La Biblia dice que él estaba ahí cantando salmos all'Eterno. Si tú quieres ver las promesas de Dios. Di Tienes que dejar de verte por lo poco que eres. Deja di guardare che sei basso di statura, che sei piccolo. de ver que eres pequeño de estatura. Ma guarda, quello che Dio può fare con una persona piccola. Però mira lo che Dio può fare con una persona peccina come con Davide gli fece vincere i giganti. Come con Davide che hanno lo gigante. Così con te Dio può fare cose incredibili. Sì contigo te, Dio può fare cose incredibili. Però devi finire di guardarti per come sei. Però devi fare di mirarti per come Ma devi iniziare a guardare le cose dal punto di vista spirituale. Dio le cose dal punto di vista spirituale. Gedeone. Gedeon. Dio lo chiama. Dio lo chiama. Però lui dice, Signore, però. Però lui dice, Signore, però. La mia famiglia è la più piccola La mia famiglia è la più piccola tri della tribù più piccola. De più piccola e io sono il più piccolo della mia famiglia Io sono il più piccolo della mia famiglia Come posso andare a liberare Israele? Come posso liberare Israele? Finché Gedeone guardava la sua situazione, Hasta que su situazione. non poteva andare a vincere Madian Non poteva vincere Madian Però quando Dio gli fece vedere Qualcosa di diverso. Pero Dios le algo de diferente, gli ha fatto vedere le promesse. Quando Davide ha iniziato a vedere la parola. David a ver la palabra, allora quelle promesse sono diventate realtà. E Dio questa mattina ti sta dicendo. E questa mattina. Le sta, sta dicendo, smettila di piangere tua condizione. per la tua condizione. De por tu condizione. Guarda le cose grandi che Dio ti ha promesso. Mira le cose grandi che Dio ti ha Tu stai lì a piangere, ah, mio marito non si converte. Tu stai giorando, ah, mio marito non si converte. È così duro. È tanto duro. Sì, Dio potrà convertire ah, tante altre persone. Dio si convertire altre persone. Ah, ma mio marito è il decoccio. convivo la Roma, Però Tosto. mio marito tiene la cabeza dura. E quando si converti mio marito? Quando si come convertire mio marito? Però Dio ti dice non guardare la tua condizione. Però Dio ti dice non mira condizione. Non guardare la testa dura di tuo marito. Non mira la cabeza dura del tuo marito. Ma guarda che lo Spirito Santo è potente a toccare e cambiare qualunque persona. Però vieni che lo Spirito è poderoso per toccare e cambiare qualche persona. Amen. Amen molti guardano e piangono perché non hanno lavoro in questo tempo in este e soffrono perché la cosa non sta bene e, non stanno, bene. e stanno lì e piangono ahí ma non guardare il fatto che oggi sei senza lavoro. Pero non che stai senza lavoro o non guardare il fatto che non hai capacità buone per poter trovare un grande lavoro o non mires il fatto che non hai capacità per trovare un buon lavoro guarda colui che ti può dare il miglior lavoro di questo mondo, Mira il, te il, di questo mondo. il padrone dell'oro e dell'argento della plata. Lui è colui che è il padrone del mondo. Eres il padrone del mondo. E può prenderti il giorno prima che sei nel carcere. Y el estar en la e il giorno dopo ti può portare nel palazzo del re. e nel palazzo del re. Perché Dio è colui che regna sulla tua vita. Dios es el que reina in tu vida. Inizia a vedere le cose spirituali. A ver las cosas malas. Inizia a vedere gli angeli che sono al redentore tuo. inizia a vedere gli angeli che stanno tu al tuo reddito. Non guardare più le difficoltà Non miresi le difficoltà Mosè Moises Ah signore io non posso andare perché sono babbuzzini Ah signore non posso andare perché sono tardamudo E Dio si arrabbiò Dio si affidò E disse non ho formato la bocca Dice non sei io chi creato la bocca E non dire, sono timido Non digas che eri timido Non è Dio colui che ha formato il coraggio Non è Dio che ha formato la valentia Pietro prendi il largo Pietro, vieni alta mare. Ma come, Signore, tutta la notte non abbiamo pescato? Signore, tutta la notte non abbiamo pescato. Però la tua parola io butterò la rete. Però secondo la tua parola io voglio tirare la rete. Pietro non stava guardando più quello che lui aveva vissuto. Pietro, io non stavo vedendo quello che aveva visto. Stava guardando la promessa di Dio. Stava guardando la promessa di Dio devi guardare le parole di Dio Tienes que ver las de Dios. devi guardare la promessa di de Dio Tienes que ver la promessa de Dios. devi iniziare a vedere le cose dal punto di vista spirituale perché allora che prenderai le reti staranno piene di peso Dio ti ha fatto grandi promesse Dios ti hizo è tempo di andarci a prendere è tempo di andare a recogerlas. Amen allora vogliamo salutare anche i fratelli che ci stanno seguendo vogliamo salutare a tutti i hermani in diretto anche l'apostolo Oscar Tejeta che ci guarda dall'Argentina. Argentina anche l'apostolo Oscar Tejeta che ci guarda nella Argentina lo salutiamo, lo benediciamo lo salutiamo e benediciamo